Dovrebbe arrivare un pacco Un pacco per l'ordine di Matteo Effettuato ieri Dovrebbe arrivare oggi Contiene scheda di memoria Diamo un'occhiata. Analytics. Il video ha fatto 35.000 ore d'ascolto in due settimane. Il lunedì dovrebbe essere una mezza giornata di riposo per me ma non lo è mai. Penso che tutti gli youtuber che hanno intenzione di crescere, che sono ambiziosi e che vogliono realizzare molti contenuti debbano per lo meno per i primi due anni lavorare senza successo. Okay. This story right here, I was convinced my M5 was gonna die before I got to the studio, and I was strangely okay with it. Not because I could afford another camera, <ride> Tiè, dopo una soffiata, guarda che situation Nuovo Mettere a posto Importante per me, nella mia testa Mi sveglio la mattina con tante cose da fare Sono lì in bambola che perdo del tempo Non so da dove cominciare perché sono davvero troppe le cose da fare Allora faccio così Metto a posto Metto a posto casa, l'officina È un po' una cosa che mi dà anche un ordine mentale Vedo le cose più chiaramente E riesco a partire bene nelle prime ore della giornata Che secondo me è di fondamentale importanza. Vecchia scuola io anche uso penna, carta e penna e scrivo quello che devo fare, il risultato è quello di arrivare a fine giornata che sei riuscito a fare tutto, anche di più, e ti dà un bel senso di appagamento, soddisfazione. Beh, ragazzi qui abbiamo finito a parte quella piccola palestra lì che boh, non so dove la metterò forse la butto e entriamo nell'altra stanza è appena arrivato amazon per fortuna sandisk 128 giga passa la paura vediamo come si comporta Fulcron con questa bella macchia di grasso un d'acqua andando gli disgrassare è pazzesco aia mi mor... di funziona basta la giusta Di pranzo, mangio una cosa... e, e vado da Officine Cubo Mi sono defilato un po', l'officina è piena di gente, c'è un bel trambusto da Officine Cubo è sempre così, stiamo montando uno scarico su un BMW M2 e poi anche un kit estetico in carbonio eccetera eccetera, vi faccio vedere tutto con calma questa è una BMW M2 Competition, quindi motore 6 cilindri in linea BMW, codice S55. Nella configurazione di scarico originale la differenza dei tubi porta al crearsi di risonanze sgradite quando il flusso si mischia nel terminale finale che vengono accentuate soprattutto dall'installazione di downpipe sportivi o comunque sia dalla rimozione dei silenziatori originali. Con questa soluzione, questo è uno scarico Miltech, eh, viene compensata la differenza di lunghezza grazie al giro tubi differente e questi scarichi vengono definiti Equal Length, appunto, per cui la differenza, tubi, eh, la differenza di lunghezza dei tubi viene compensata. Vengono mantenute le valvole originali, controllate eh, dalle modalità di guida, dall'abitacolo, e lo scarico è totalmente diretto a valvola aperta, silenziato ovviamente a valvola chiusa. Purtroppo su questa vettura che è stata immatricolata dopo luglio 2020 abbiamo dovuto, almeno per il momento, mantenere i filtri antiparticolato che sono sul centrale perché a causa degli aggiornamenti software implementati sulle centraline Bosch prodotti, prodotte da luglio 2020 in poi, allo stato attuale non è ancora possibile un intervento in centralina per la rimappatura l'aumento di potenza e l'esclusione dei, dei sistemi di controllo dei gas di scarico abbiamo provveduto dunque all'installazione del nuovo scarico installato come sempre da Officine Cubo questo è lo scarico originale immacolato perché la macchina è davvero nuovissima e questo appunto è lo scarico installato inoltre è stato installato questo estrattore in carbonio il professore è sempre chiarissimo ragazzi tiriamola giù, accendiamola, sentiamo come suona il nuovo scarico A motore acceso, la tiriamo su, vediamo se sfiada sfiata e se c'è da fare qualche altra regolazione Qui è tutto a posto, non sfiata Mentre qui c'è una gocciolina, eccola là Quindi stiamo stringendo un pochino di più Adesso andiamo a, a girare spesso. la fascetta e per evitare appunto questi piccoli spiati che comunque sono minimi e con l'accumularsi dei depositi carboniosi poi andranno via completamente valvole chiuse aprile ragazzi blu così da pazzi il mio amico proprietario è d'amblè è impazzito ha deciso di cambiare colore venuta davvero bene poi con minigonne in carbonio paraurti lip insomma, alettone tutti questi queste, questo blu con questo abbinato col carbonio è l'italiano che oggi non, non va Beh, il blu abbinato col carbonio una follia eh perché io penso abbia speso una follia per fare questo giochino alla GTR. In ogni caso questo che è il mio terzo vlog finisce qui, spero ti sia piaciuto, è un po' un modo per stare più insieme, più spesso, perché non è un vero e proprio video, è un, è un raccontarvi quello che faccio tutti i giorni. Se vi piace mettete like, datemi una mano a, a far crescere il canale e iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo vlog tipo dopodomani. Ciao ragazzi, ciao!